Ciao a tutti, nel video di oggi andiamo a realizzare dei soggetti con i pisla. Non ho mai realizzato un video di questo genere quindi non so bene come realizzarlo né se vi piace lasciatemi scritto i vostri eh, consigli giù nei commenti. Se non conoscete i pisla sono delle perline eh, cilindriche di plastica che vanno posizionate su una base dove appunto va si vanno a posare le perline e una volta realizzato il soggetto si vanno a stirare con il ferro da stiro per il primo soggetto ho scelto un simpatico panda e per realizzare il panda vado ad utilizzare una base quadrata perché appunto i pisla hanno eh, diverse basi alcune sono già formate con la forma da realizzare altre invece sono ehm, a base quadrata a base tonda insomma e per realizzare questo panda sto seguendo uno schema per la quale utilizzo sette perline bianche nella prima riga e poi quattro perline bianche una perlina nera e quattro perline bianche per la seconda riga e poi ancora due perline bianche due perline nere tre perline bianche due perline nere e due perline bianche per la terza riga e poi insomma non sto a dirvele tutte perché credo che vi annoi insomma ascoltarmi raccontarvi tutte le perline ma guardate il video e guardate insomma riga per riga come sto realizzando il panda sarà facile anche per voi ricrearlo Ed ecco qua il panda è praticamente quasi finito, una volta finito non riuscite a vederlo sul video, comunque va stirato con il ferro da stiro tra due fogli di carta da forno ad una temperatura medio alta. Ed ecco qui ora vado a realizzare il secondo soggetto, il secondo soggetto è un arcobaleno e vado a realizzarlo su una base a forma tonda. Questo è un giochino che eh, mio figlio ama fare da morire ed è una passione che ho preso da lui perché effettivamente è eh, divertente. Per realizzare questo eh, arcobaleno realizzo prima un semicerchio di perline rosse e poi eh, un altro semicerchio più piccolo di perline arancioni e eh, poi di giallo. ancora un'altra riga di verde ed infine una in azzurro. Se vedete che alla fine lascio eh, dei buchi, degli spazi è perché a questo punto vado ad aggiungere anche le nuvolette dalla quale eh, parte e finisce appunto l'arcobaleno. E qui insomma abbiamo quasi finito di realizzare questo arcobaleno e anche questo come avete visto è molto molto semplice e eh, come vi dicevo prima appunto una volta che si finisce di realizzare il soggetto con i pisla va posizionato tra due fogli di carta da forno e poi con il ferro a temperatura medio alta si vanno a sciogliere le perline prima da un lato poi si stacca dalla base e si va a sciogliere anche dall'altro lato per l'ultimo soggetto, un famosissimo soggetto eh, di un cartone animato, vediamo se riuscite ad indovinare e anche per questo realizzo una base, lo realizzo su una base tonda e quindi insomma vado a posizionare le perline nel mezzo in, di nero e poi sulla parte superiore in bianco e su quella inferiore in rosso. Ed ecco qui la mia Pokéball è finita, questi qua sono i risultati finali dei vari Pisla che ho realizzato appunto eh, già sciolti con il ferro e questo qui è appunto il risultato finale. Il bello di questi eh, lavoretti con i Pisla è che si possono utilizzare per decorare un sacco di cose, per personalizzare un sacco di cose. E niente, con questo è tutto. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi sotto nei commenti i vostri pensieri e i vostri suggerimenti e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!